Un saluto a tutti qui da GoPippo oggi vi farò vedere cosa ho fatto in giardino perché oggi ci siamo dedicati alla costruzione di panche e tavoli per, per quest'estate quest perché quest'estate voglio fare tante grigliate voglio, fare, voglio invitare tanta gente quindi ho dovuto costruire qualche cosa che possa essere bello perché non farlo? abbiamo riciclato, vedete questo? questo qui è un tavolo che ho fatto che ho comprato, levigato, se volete vedere il video, lo trovate qui sopra. Eh, con lo stesso tavolo, avevo altri progetti in mente, ma con lo stesso tavolo l'ho tagliato a metà e ci ho fatto delle panche. Ma seguite il video perché qui, come vedete, sta sentite che sta facendo roba. Eh, se volete vedere questo video, Continuate e mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace che è molto importante e accendete la campanella perché così sosterrete il canale e aiuterete l'algoritmo di YouTube a, a seguirmi un po' di più così eh, possiamo portare molti più contenuti e andare avanti insieme con questi progetti. Ma vi lascio al video e buona visione. un piccolo problema che ho dovuto risolvere era che ho dovuto allargare i fori di questi però niente di che ho preso una punta da ferro l'ho allargato un po e l'ho messo nessun problema continuiamo anche il tavolo semplicemente cosa ho fatto ho recuperato quello vecchio e ho fatto così ho preso del perlinato quello che si mette sotto i tetti con 15 euro vi ritrovate un tavolo eh, assemblato di due metri è molto molto bello perché poi ci mettete una plastica sopra e rimane a vista è molto molto bello cosa ne dite lasciate un commento, mi raccomando, eh, rimanete sintonizzati e fatemi sapere cosa ne pensate.